Benvenuti spettatori di Le Fonti TV, a una nuova puntata di Agora Marketing, il nostro format originale che è incentrato proprio eh, sulla ricerca, e ecco, lo sviluppo eh, di tutte le nuove tendenze nel mondo del marketing e della comunicazione. Oggi ne parleremo con l'ospite che mi ha raggiunto in studio, ovvero Luca Cardone, responsabile 5G and Corporate Solution di Win3. Grazie naturalmente per essere qui con noi oggi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ecco dottor Cardone io direi partiamo proprio da una panoramica eh, generale naturalmente il 2016 per voi è stato un anno particolarmente significativo perché c'è stata la fusione eh, tra wind e tre nel frattempo però nel settore eh, della, della telefonia mobile ci sono state grandi trasformazioni che portano soprattutto eh, verso la direzione delle imprese e questo significa concentrarsi su eh, 5G, cyber security, eh, trasformazione digitale e big data. Ecco su quali aspetti vi state concentrando particolarmente? Bene, grazie. Allora, il tema è semplice, diciamo, il 5G eh, ha facilitato diciamo, l'adozione di eh, Ehm, tecnologie che mh, hanno permesso, diciamo la tecnologia 5G di per sé è un abilitatore mh, delle, mh, della digital transformation per, il, per le aziende, cioè il, la tecnologia 5G di per sé è nata per supportare le aziende eh, più che per il mondo consumer, quindi questo ci ha permesso e eh, ci sta abilitando tutta una serie di iniziative e di tecnologie ehm, che si rivolgono di più al mondo del business. Eh, quindi l'azienda negli ultimi anni si è concentrata molto sullo sviluppo diciamo di iniziative e di ehm, nuovi servizi che vanno verso il mondo del business in particolare quindi quando parliamo di ehm, soluzioni che vanno verso la digital transformation delle aziende per cui stiamo parlando di eh, un partner come noi che vuole essere diciamo, a supporto della digital transformation delle aziende perché ricordiamoci sempre che le aziende di telco diciamo le aziende di telecomunicazione sono un abilitatore alle tecnologie un abilitatore alla connessione quindi all'utilizzo all delle tecnologie eh, vogliono essere sempre di più a supporto diciamo del business delle aziende per essere a supporto del business delle aziende non basta solo la connettività ma bisogna saper interagire con i bisogni delle aziende per interagire con i bisogni dell'azienda bisogna avere servizi abilitanti per rispondere ai, ai loro bisogni, quindi stiamo parlando di soluzioni per esempio che vanno dal mondo della cyber security, il cloud, eh, tutto quello che è il mondo dell'IoT, tutto il mondo del, delle soluzioni che si integrano nel mondo del 5G, quindi sia l'IoT sia tutto il mondo delle private network, quindi diciamo di soluzioni più enterprise che vanno mh, logiche diciamo di sicurezza, porti, sicurezza eh, pubblica e tutti questi contesti. Eh, quindi eh, Wind3 si è concentrata molto negli ultimi anni a sviluppare quello che noi oggi chiamiamo uh, i servizi innovativi che si appoggiano alla connettività, quindi non siamo solo il fornitore di connettività, ma siamo anche diciamo, un enabler che integra, perché è importante integrare le soluzioni come il cloud, la cybersecurity alle soluzioni di connettività e fornire al cliente il massimo supporto in termini proprio di end-to-end, -end, quindi di progettazione, quindi ti sviluppo e ti seguo nel tuo, nella tua digital transformation supportandoti sia da solo che in un, in un ecosistema di partner che sono in grado di supportarti in questa trasformazione. Chiaro. Ecco lei ha utilizzato un'espressione chiave andare incontro anche ai bisogni eh, delle aziende naturalmente bisogna sviluppare delle strategie ecco io le chiedo quali sono le strategie che state sviluppando nello specifico? Allora in primis eh, se parliamo di strategie da un punto di vista proprio di eh, diciamo eh, come ci si rivolge al cliente eh, stiamo cercando di eh, lavorare proprio a stretto contatto con le aziende per recepire i loro bisogni e insieme progettare un percorso di trasformazione perché è un percorso che ha bisogno del, delle sue tappe e di anche eh, tempi giusti perché le aziende per trasformare devono anche trasformare i propri processi la propria cultura e quindi noi dobbiamo essere al loro supporto eh, quindi spesso e volentieri ci sediamo con il cliente e cerchiamo di spiegare quali possono essere i supporti ideali per la loro trasformazione, ascoltando in primis quello, diciamo, che, quelle che sono le loro esigenze e poi sulla base delle loro esigenze andare a sviluppare la, la strategia migliore per loro. La strategia migliore non è detto che sia semplicemente un'offerta eh, wind3, e basta ma può essere una strategia fatta anche come dicevo prima eh, in partnership con altri nostri partner dell'ecosistema che siamo in grado di integrare e di far interagire con il cliente perché la grande difficoltà oggi che un cliente nel mondo della digital transformation ha è quello di dover poi interagire con tanti partner che hanno tutti delle particolarità diverse il nostro vantaggio è che lavorando ta tanti anni con i partner siamo in grado anche di essere l'interlocutore primario e fare da fine o comunque da supporto per il nostro ecosistema di partner, questa è la strategia da un punto di vista di marketing. Eh, poi c'è una strategia da un punto di vista comunicativo, la vera difficoltà oggi è che c'è un mercato ehm, diciamo complesso da un punto di vista proprio di eh, soluzioni nascono soluzioni tutti i giorni si sente parlare di soluzioni tutti i giorni quindi un giorno si parla di cloud il giorno dopo si parla di cyber security è stato, è stato un argomento caldissimo in sì. questo ultimo periodo poi si parla di soluzioni di IoT però la, quello che vedo spesso quando si va dal cliente è che poi c'è molta confusione quindi bisogna essere anche da un punto di vista di comunicazione nella multicanalità della comunicazione essere eh, efficaci efficaci significa a comunicare in modo semplice e quando c'è cioè bisogno di comunicare in un modo semplice, quando si va invece in determinate aziende magari più strutturate, più um, preparate su determinati discorsi, chiaramente entrare in determinati dettagli. Quindi bisogna avere non solo una comunicazione multicanale ma anche una comunicazione che sia in grado di essere efficace sul tipo di canale su cui stiamo andando e quello Senza. che stiamo facendo è proprio questo. Uh, Faccio un esempio, l'ultimo anno abbiamo lanciato proprio una campagna comunicativa che era rivolta per esempio nel mondo della, diciamo, della televisione, quindi diciamo del mass, del mass market, a, sia a far conoscere alle imprese per esempio tutta la parte del, del voucher della connettività, quindi diciamo di come sfruttare i voucher della connettività per rendere le proprie aziende connesse, dall'altra per esempio abbiamo sfruttato tutta la parte di comunicazione per far per presentare aziende che sono i nostri clienti e far raccontare dalle aziende i nostri clienti stesse diciamo, quali sono state le iniziative che hanno fatto insieme a noi, proprio perché la comunicazione è più efficace e più semplice, perché arriva da chi l'ha eh, diciamo, sfruttata nel, nel proprio, eh, nella propria azienda e quindi la sa spiegare in maniera anche più semplice rispetto a quello che potremmo fare noi. Ecco, ritornando appunto al, al mondo eh, delle aziende, naturalmente ci sono bisogni, necessità diverse, diversificazione è proprio un po' eh, la parola chiave. E a proposito di questo, ecco, la vostra offerta eh, di servizi diversificati, come si struttura proprio a livello eh, di marketing e di comunicazione? Allora, eh, si struttura diciamo in, um, la comunicazione chiaramente dei prodotti è diversa anche proprio uh, ai fini diciamo, dell'obiettivo um, dell che vogliamo raggiungere. Faccio un esempio, quando si parla di uh, cyber security uh, il rischio oggi è che si parla in maniera per esempio molto uh, ad alto livello uh, e quindi um, che va bene in determinati canali perché chiaramente non possiamo essere troppo tecnici ma invece uh, su altri canali risulta inefficace perché mh, sembri uh, diciamo generalista e semplifichi troppo la situazione. Quindi l'importanza della strategia comunicativa e di come presentiamo i servizi sta anche nel um, trovare il canale giusto per spiegare determinati tipi di messaggi, quindi per esempio quando parliamo di cybersecurity o di cloud, uh, quando si, si cerca di andare in um, per esempio uh, determinati canali di, di marketing che possono essere per esempio uh, specifiche sezioni o specifiche riviste che parlano di, quel, di quell'argomento entrare un po' di più nel dettaglio un'altra cosa efficace è sempre il contatto con il cliente una cosa eh, che stiamo trovando molto efficace per esempio manco la posta in questo periodo durante le campagne di attacchi che stiamo ricevendo mm -hmm. nel mondo cyber security è comunicare efficacemente anche meccanismi di come risolvere o come affrontare il problema verso i nostri clienti e quindi questo è sempre un canale comunicativo cioè essere sempre a contatto con il cliente essere sempre a supporto del cliente anche con la comunicazione questo è, lo ritengo fondamentale in tutti i settori, quindi si parla di chiusi, ma anche di cloud o di IoT e cercare quindi sempre di fornire informazioni che siano efficaci per far capire al cliente qual è il reale utilizzo di quella tecnologia e come loro lo possono sfruttare per i loro bisogni. Claro. ecco, Lei ha parlato appunto della, nello specifico poi della piattaforma IoT eh, e c'è uno sviluppo ecco, di, eh, di questa piattaforma in tutti i diversi ambiti di utilizzo, andiamo dalla logistica all'industria, dalle smart city eh, fino all'elfcare, quindi insomma ambiti veramente ampi e diversi. Ce la spiega nello specifico ecco, eh, in cosa consiste, quali sono eh, i benefici anche che questa nuova tecnologia può portare? Allora la, la piattaforma IoT in, è importante perché oggi la grande difficoltà è che ci sono tantissimi mh, oggetti connessi, ci sono tantissime eh, eh, informazioni che arrivano da varie fonti quindi da, da fonti fisiche, da fonti digitali, da fonti che sono proprio i, eh, i sensori quindi i famosi diciamo oggetti IoT che vengono connessi eh, la piattaforma IoT che cosa fa? E deve essere in grado di aggregare queste informazioni e fornire diciamo una base dati su cui poi si possono costruire diciamo informazioni o elaborazioni di quel dato che contengano informazioni utili per chi le legge e per chi deve poi sfruttare queste informazioni per delle decisioni, quindi quello che si chiama la data driven, che può essere una data driven company, una data driven city o una data driven um, eh, azienda, per esempio, nel mondo dell'Helker dell come menzionavamo prima. Quindi il tema è oggi eh, che noi stiamo sviluppando, dato che abbiamo il 5G che ci permette di connettere i dispositivi, il narrowband che ci, di, ci permette di connettere i dispositivi quindi tramite linee mobili e poi la connettività fissa ehm, noi siamo in grado di intercettare tutte queste informazioni e dare a disposizione dei nostri clienti che possono essere le città o le, le aziende o la pubblica amministrazione in termini di sanità scuole, eccetera ehm, dashboard o strumenti che siano in grado di fornire per esempio informazioni come possono essere la, il consumo energetico la qualità dell'aria, il consumo di um, determinati dispositivi, il water meter per esempio per uh, gli acquedotti, oppure per esempio per um, le città sistemi di smart lighting o di uh, um, controllo dei parcheggi, controllo della pubblica sicurezza, quindi ci sono tantissime verticalizzazioni. Quello che stiamo facendo è costruire una piattaforma in grado di intercettare i dati e su questa piattaforma, insieme ai nostri partner, con le nostre competenze, costruire dei specifici uh, usi eh, di questi dati, quindi dashboard o informazioni o addirittura eh, vere e proprie applicazioni che sono date eh, diciamo, su determinati verticali che abbiamo menzionato prima. Eh sì, beh insomma è un quadro una panoramica davvero bella eh, importante ecco che sì. riguarda eh, questa trasformazione digitale che caratterizza inevitabilmente la nostra era, è la parola chiave per comprendere questo periodo insieme a un'altra che è sostenibilità sicuramente qua al centro eh, dell'agenda politica anche e al centro anche naturalmente eh, del, delle imprese molte eh, molti ci hanno investito stanno investendo eh, in sostenibilità, una tematica che sta cuore naturalmente anche a Wind 3, voi avete degli obiettivi particolarmente ambiziosi eh, da qui alla fine del decennio, quali sono? Allora, noi ci crediamo tantissimo, come tantissime aziende chiaramente, ma ehm, siamo entrati molto nel pragmatico, cioè noi il, eh, ci crediamo talmente tanto che ci siamo prefissati diciamo tre aree su cui vogliamo investire diciamo, come azienda e 10 goal, dove ehm, fondamentalmente l'obiettivo è essere più responsabili. Eh, più sostenibili in termini di green eh, e più ehm, eh, inclusivi in termini di ehm, sostenibilità ma anche di eh, vicinanza al cittadino. Quindi che cosa abbiamo fatto? Con i nostri goal ehm, cerchiamo di eh, affrontare diverse tematiche, tematiche che vanno eh, verso la, la popolazione, il cittadino e quindi il, eh, la persona e quindi tematiche che si rivolgono al, eh, alla Alfabetizzazione proprio del, del, delle persone quindi abbiamo dei programmi che per esempio si rivolgono ai mh, giovani quindi eh, in, noi li chiamiamo i neoconnessi oppure i neoconnessi senior, quindi agli anziani quindi percorsi per sfruttare al meglio le, le infrastrutture digitali e, e diciamo, gli strumenti digitali oppure ci sono eh, percorsi che vanno verso la sicurezza quindi eh, aziende più sicure quindi abbiamo proprio dei percorsi sia di training sia di supporto alle aziende per renderle più sicure oppure ehm, strumenti che vanno, goal, che vanno verso ehm, eh, quelli che sono invece ehm, le pubbliche amministrazioni e la cittadinanza intenso eh, città eh, quindi abbiamo per esempio due programmi, uno che si chiama Borghi Connessi, e uno Smart Cities dove supportiamo per esempio per i Borghi Connessi tutto quello che è li, diciamo, il fatto che i borghi vengano resi, eh, siano connessi, siano digitalmente eh, avanzati per supportare il turismo, le persone che vivono all'interno dei borghi, ma anche per supportare diciamo, l'evoluzione di questi borghi eh, anche proprio eh, al, nel loro interno, al loro interno. Eh, Dall'altra parte le smart cities un piano di trasformazione eh, de, di, di città in smart cities, quindi in città digitali, quindi anche lì proponiamo tutta una serie di iniziative che si rivolgono, diciamo, alle aziende, alle città, scusatemi, per supportare, eh, diciamo, la loro trasformazione digitale. Quindi abbiamo 10 goal eh, su cui costantemente ci misuriamo, cerchiamo di essere sempre, ehm, diciamo, in linea con i nostri piani di sostenibilità e supportare le aziende. Chiaramente nel concetto anche di sostenibilità, in senso eh, più ampio della parola, in una logica green, 100% cioè, sostenibile. Rispetto quindi, nel rispetto della del, tematica ambientale, ambientale chiaramente. 10 esatto. goal, 10 obiettivi, sono sono tanti, insomma, abbiamo visto anche vari dall'alfabetizzazione digitale della popolazione più o meno giovane alla sicurezza al passaggio dalla città alle smart city, quindi insomma, sono veramente tanti obiettivi, però c'è anche tempo da qui al 2030 vi auguriamo naturalmente di centrarli tutti. Bene, io ringrazio naturalmente il dottor eh, Luca Cardone, responsabile 5G and Corporate Solution di Wind3 per la panoramica che ci ha offerto, grazie per essere stato ospite di Agora Marketing. Grazie mille, grazie a tutti. Bene, allora questa puntata di Agora Marketing termina qui, non la programmazione di Le Fonti TV che continua, quindi mi raccomando, restate con noi.